Pace e bene cari fratelli e sorelle, Ben trovati! In questa ventunesima domenica incontriamo il meraviglioso dialogo tra Gesù e Pietro. Potremmo dire che tutto ruota attorno a due domande che vogliamo lasciar risuonare nel nostro cuore. Chi è Gesù per me? E di conseguenza, che cosa è la Chiesa per me? Vediamo un po'. La scena è ambientata a Cesarea di Filippo, che oggi non esiste più. Ora è Banias, ai piedi del monte Ermon. Qui Gesù interroga i suoi discepoli e parte da una specie di sondaggio, diciamo così. Ma la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? E i discepoli rispondono, beh, alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Cioè i discepoli raccolgono quanto hanno sentito dire su Gesù. Una cosa ci colpisce in questo elenco, che Gesù è racchiuso e ridotto a quello che le persone già sanno. Cioè Gesù è semmai uno dei grandi personaggi ritornato sulla terra o è uno dei profeti. Anche noi oggi siamo tentati di dare questa risposta è qualcosa di già conosciuto, di ovvio, di religiosamente già catalogato, già schedato. Ehm, sì, Gesù è stato un grande personaggio della storia, per qualcun altro eh, un rivoluzionario, per qualcun altro un profeta, per qualcun altro un grande personaggio religioso, un fondatore di religioni. Insomma, Gesù è racchiuso nelle categorie del già conosciuto. Qualcuno arriva magari a dire «sì, Gesù è il figlio di Dio», ma con un tale distacco che con la sua vita non ci azzecca assolutamente nulla. Ricordo ancora con un po' di amarezza un ritiro che abbiamo tenuto per dei giovani eh, ormai prossimi alla cresima. Gli abbiamo dato un foglio di lavoro e c'erano varie domande tra cui «chi è Gesù per te?» le risposte più allucinanti. Qualcuno scriveva «Per me è un buon maestro, ma soltanto in alcune cose, in altre no». «Qualcun altro è un punto di riferimento». «Qualcun altro ancora è stato un personaggio importante nella storia». Meno male che qualcuno ha scritto «è il figlio di Dio». Pochissimi hanno detto «Per me è tutto, è il mio Signore». Tornando al Vangelo, Gesù non si accontenta di quel che pensa la gente, ma interpella direttamente i discepoli. Ma voi? dite che io sia. Gesù chiede di fare un salto nel proprio cuore e ci chiede e ti chiede ma io chi sono per te? Chi è per te Gesù? Rispetto a quello che dice la gente, rispetto a quello che hai imparato, o hai studiato, chi è Gesù per te? Cosa significa nella tua vita? Che posto ha nel tuo cuore? In fondo questa domanda è la domanda degli innamorati, chi sono io per te? quanto sono importante per te. È bello perché Gesù, vedete, non cerca parole vuote, lui cerca persone. Diceva padre Ronchi, lui non cerca definizioni ma coinvolgimenti. Che cosa ti è successo quando mi hai incontrato? Ecco, Gesù è maestro del cuore, non dà lezioni, non suggerisce risposte, ma ti conduce con delicatezza a cercare dentro di te. Che bello, se tutti potessimo rispondere, incontrare te è stata la cosa più bella della mia vita. Chi sono io per te? Guardate che in fondo è la vita che risponde a questa domanda, perché... Tanto quanto Gesù è davvero importante, tanto quanto lo ascolterò, tanto quanto prenderò sul serio le sue parole, tanto quanto la mia vita cambierà. Gli permetterò di trasformare il mio cuore. La risposta di Pietro è «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Ecco, abbiamo qui una risposta meravigliosa. Pietro non solo riconosce Gesù come il Cristo, l'unto di Dio, il Messia, ma aggiunge tu sei il figlio del Dio vivente. C'è un oltre, c'è un di più che umanamente era impossibile da accogliere. Nessuno mai avrebbe pensato che Dio avesse un figlio, cioè che in Dio ci fossero più persone e che addirittura uno dei tre si potesse far uomo. Pietro coglie qualcosa di profondissimo, ancora non ne ha intuito tutta la portata. Capirà e capiremo chi è il figlio di Dio soltanto passando attraverso la croce. Non è uno che domina ma che si dona per noi. Ma vedete Pietro coglie tutto ciò ispirato dallo Spirito Santo. Gesù dice Beato te Simone figlio di Giona perché non la carne nel sangue te l'hanno rivelato ma il padre mio che è nei cieli. Così è anche nella nostra vita, miei cari. Noi arriviamo a proclamare consapevolmente Gesù come nostro personale Salvatore e Signore sotto l'azione dello Spirito, cioè per arrivare a una cosa del genere devo aver aperto il mio cuore alla grazia e aver fatto un atto di fede. Dietro non c'è solo saggezza umana, studio, riflessione, ma c'è un'apertura di cuore. C'è un lasciarmi toccare dallo Spirito di Dio allora vedete Pietro professa la sua fede e che cosa succede? Pietro ci dice chi sia Gesù e Gesù ci dice chi è Pietro. È interessante, miei cari, potremmo dire che è Gesù che rivela Pietro a se stesso, gli affida un nome nuovo, simbolo della sua missione, ma questo è profondamente importante anche per la nostra vita perché perché vedete noi tante volte ci scraniamo a capire chi siamo, a conoscerci con tante introspezioni, tanti esercizi, per carità anche cose molto utili, ma è Gesù che rivela l'uomo a se stesso, disse Giovanni Paolo II, cioè più conosco Gesù, più ho una comunione di vita con Lui, più medito e cerco di vivere il Vangelo e più è Lui che rivela non solo lui a me stesso, ma anche me a me stesso, cioè è lui che mi fa capire chi sono e per cosa sono nato. Quindi Gesù dopo la professione di fede di Pietro fa qualcosa di splendido, gli cambia il nome e gli affida una missione speciale, da Simone a Kefa, la roccia in aramaico, la pietra che noi rendiamo con Pietro, cioè Gesù fa di quel povero pescatore non istruito che qualche settimana fa abbiamo visto quasi affondare per la sua poca fede e della sua professione di fede la pietra, il fondamento fermo della sua chiesa, così che nessun potere del male potrà abbatterla. Solo Gesù e Pietro ricevono nel Nuovo Testamento questo appellativo di pietra, roccia. Il senso è chiaro, Pietro ha la missione di rendere visibile la funzione di fondamento, di unità, di stabilità del Cristo nei confronti della Chiesa. Come disse il cardinale Ravasi, i credenti non saranno dispersi o isolati, ma si ritroveranno insieme attorno alla pietra di Pietro che nel nome di Cristo raduna la Chiesa di Dio. Vedete, e qui entriamo nella seconda grande domanda, che cos'è la Chiesa? Cosa è la Chiesa per me? La Chiesa non è una istituzione umana fondata così da un gruppetto di persone che non sapevano che fare, si sono messi a fare la Chiesa. La Chiesa è di Gesù, è la famiglia di Gesù, è la comunità di Gesù, è il popolo di Dio, è le porte degli inferi, cioè tutto il regno del male, non prevarrà mai sulla Chiesa. Si racconta che una volta Napoleone, parlando con un cardinale, paventando tutti gli attacchi e ciò che avrebbe fatto i danni della Chiesa, si sentì rispondere dal cardinale guardi non siamo riusciti noi ad abbatterla dal di dentro con i nostri peccati non ci riuscirà nemmeno lei dal di fuori a tirarla giù la chiesa è di cristo può imbarcare acqua può purtroppo a volte dar scandalo con i suoi figli ma la chiesa è di gesù e le porte degli inferi non prevarranno allora abbiamo l'icona il simbolo della pietra e che cosa poi dice gesù a te darò le chiavi del regno dei cieli, ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ecco, a Pietro Gesù affida le chiavi di casa. Le chiavi significano potere, responsabilità, autorità. Ecco, il potere promesso a Pietro, che gli sarà conferito dopo la risurrezione, è qualcosa di grandioso. Non gli vengono date le chiavi di un regno terreno, ma del regno dei cieli, che non è di questo mondo, ma inizia in questo mondo per durare in eterno. Questo potere conferito a Pietro, e ai suoi successori, quindi il Papa, è un potere di servizio. Egli ha potere di legare e di sciogliere termini giuridici a quel tempo che indicavano permettere o proibire, dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, interpretare dunque autenticamente la parola del Signore e aiutarci a capire nell'oggi che cosa sia buono e che cosa non lo sia, cosa è giusto e cosa è sbagliato agli occhi di Dio. Inoltre, legare e sciogliere significa anche ammettere o escludere dalla comunità, Pietro e la Chiesa ricevono un potere enorme. Dire ciò che è valido e ciò che non è valido agli occhi di Dio, sciogliere dai peccati, trasmetterci insomma nell'oggi la grazia vivificante, santificante di Dio. Noi a volte scambiamo la Chiesa per così una semplice associazione, una ONG, un gruppo come tanti altri. No miei cari, la Chiesa volendo usare un'immagine come una prolunga può essere rattoppata, scocciata, brutta esteriormente quanto vogliamo, ma interiormente, dentro, ci trasmette la corrente, ci trasmette la grazia di Dio, ci trasmette la sua presenza, in particolare operante nei santi sacramenti. Se io mi attacco a questa prolunga, se sono ben connesso con essa, Posso entrare in comunione piena con il Signore, far esperienza del Signore risorto nella mia vita, che proprio per mezzo della Sua Chiesa continua a rendersi presente qui ed ora nell'oggi della nostra storia. Potremmo dire che per mezzo della Chiesa noi otteniamo doni dell'altro mondo. Potremmo davvero chiederci allora in conclusione, chi è Gesù per me? E che cosa è la Chiesa per me? la sento come qualcosa di lontano, la vedo come qualcosa di brutto, di inutile, oppure la sento come famiglia, come luogo di incontro col risorto, di comunione con gli altri. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.